tutti, sono candida nel video di oggi farò un'altra pagina da aggiungere al mio quaderno dei progetti Il Quaderno del quale ho già fatto dei video sulla pagina centrale e sulla pagina di retrocopertina. copertina ehm, per fare questa la pagina di oggi ho deciso di utilizzare questa carta di riso di stamperia utilizzerò questo stencil sempre di stamperia e bon, varie paste, il solito colore per fare le ombre e ho deciso di utilizzare questi colori metallizzati stamperia che sono un azzurro chiaro, un azzurro scuro e un rame perché voglio provare a fare un qualcosa eh, dove c'è cioè, qualcosa che verrà come colore con il marrone di base e con della punta di blu, di bluette metallizzato perché l'accostamento marrone e azzurro a me piace molto e quindi voglio vedere un po cosa viene fuori poi utilizzerò ancora della stone paper perché voglio voglio ritagliare delle farfalle e incollarle sulla stone paper e metterle poi in rilievo sul, sul mio layout e in questo momento boh non mi viene in mente nient'altro perché tanto come, come dico sempre, comincio il lavoro più o meno, ho un'idea in testa, ma poi man mano che lo sviluppo mi verrà in mente cosa fare. Quindi se utilizzerò qualcos'altro qualcos lo vedrete eh, mentre giro il video. E detto questo, partiamo con, col progetto di oggi. Anche il video di oggi è finito, questo è il risultato finale. Non so se, ries se si riesce a vedere bene dal video l'effetto metallizzato che ho ottenuto utilizzando i colori metallizzati di stamperia. E questo è l'abbinamento marrone-azzurro di cui vi parlavo. Non ci resta che unire questo layout e questa pagina al mio quaderno dei progetti. Se avete dubbi o domande scrivetemi e sarò felice di rispondervi oppure se vi fa piacere lasciate semplicemente un commento. Se il video vi è piaciuto vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube Candida Russo, così mi aiuterete a farlo crescere e come dico sempre buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!